Ma va... non lontano da qua c'è un'area oggetto di riforestazione, appunto. Qua siamo solo dei passaggi. Appunto, hai portato il GPS. Guarda. Ho anche sentito Guido Bogo, tecnico forestale che è esperto ed è responsabile del progetto. Andiamo. Ok. racconti un po' dove ci troviamo qua? Eh, sì, allora, siamo a frazione pasta del comune di Rivalta, eh, una porzione di territorio che confina con eh, i comuni di Orbassano e Beinasco, ma mh, la caratteristica di quest'area che ha, ci ha permesso, diciamo, di inserirla nei progetti di forestazione come area candidabile è quella del, della vicinanza col torrente Sangone che si trova a poche decine di metri da qua. L'obiettivo è stato quello di ricostituire la rete ecologica in modo da forestare le aree limitrofe al corso d'acqua e creare una sorta di fascia tampone per massimizzarne i benefici ecosistemici. Ed è grazie a questo che è entrato in una delle aree di forestazione? Beh sì, eh, questo è uno degli aspetti che era previsto dal, dal bando del Ministero della Transizione Ecologica, ex Ministero dell'Ambiente, che prevedeva una serie di punteggi in base alle caratteristiche delle aree candidabili e sicuramente la presenza all'interno di un corridoio di connessione ecologica ha contribuito a, a, al, diciamo, al successo del progetto e alla, alla fine al finanziamento del ministero stesso. Comunque, questa qua non è l'unica area uh, oggetto del bando di concessione per la città metropolitana? No, allora il progetto era articolato in due bandi: il primo, costituito da cinque, cinque progetti, articolato a sua volta in, in diversi comuni. Complessivamente, abbiamo coinvolto una ventina di comuni e, e anche eh, tre, due enti di gestione delle protette, enti di gestione dei parchi reali e del parco del Po Piemontese e in più il Parco del Monte San Giorgio che è in gestione diretta alla città metropolitana. E le aree sono numerose sono distribuite appunto su tutto il territorio della città metropolitana. All'incirca di quante piante si parla? Ma allora col primo bando si parla della messa di mora di circa 70.000 piante tra alberi e arbusti. Ci fai vedere quali sono stati gli interventi tecnici che sono stati implementati? Certo. spostati di un centinaio di metri dove eravamo prima in quest'area quest che rappresenta un altro ambito di intervento sempre nel comune di Rivalta. E si colloca tra una zona industriale o commerciale e, e il torrente Sangone in mezzo presente un'area un d'agricoltura intensiva appunto, che veniva coltivata interamente per la produzione di, di mais e altre coltivazioni sempre intensive. Il comune di Rivalta ha messo a disposizione questa particella che poi prosegue sempre lungo la pista ciclabile che rappresenta un po' il filo conduttore assieme al Sangone di questo, di questo intervento. L'obiettivo appunto è quello, come dicevo prima, di ricostituire la rete ecologica appoggiandosi a questa dorsale del, del corso d'acqua del Sangone e nello stesso tempo valorizzarla anche dal punto di vista della fruizione per la presenza e la frequentazione dei cittadini grazie appunto alla pista ciclabile che connette diversi comuni lungo l'asse del corso d'acqua. Mm, queste tipologie di impianti sono mm, stati progettati secondo dei criteri più possibile naturali formi cercando di dare un'impostazione un in base alle conformazioni dell'area candidate non eh, dritte, in modo da evitare appunto, degli schemi geometrici troppo diciamo, eh, poco piacevoli dal punto di vista dell'impatto visivo. Stiamo portando avanti dei progetti su aree molto più ampie dove questa conformazione o sinuso ideale o a curve si percepisce meglio e contribuisce poi con il futuro sviluppo del bosco a eh, diciamo, mimetizzare l'intervento dell'uomo, dell assumeranno un aspetto sempre più naturale. E, eh, ci sono delle file in cui sono presenti specie principali, unitamente a specie secondarie e invece un'alternata a delle altre file dove sono presenti solo specie secondarie e pioppi. I pioppi sono queste piante alte che vedete che hanno una caratteristica di rapido accrescimento e l'obiettivo è quello di consentire una rapida copertura del suolo per contrastare sia le specie avventizie che anche l'eventuale presenza di specie esotiche. Quindi questo tipo di interventi comunque eh, cerca anche di eliminare le, le piante esotiche invasive? Beh eh, sì, una delle finalità è quella appunto di contrastare la perdita di biodiversità, quindi delle aree marginali, e purtroppo spesso si trovano vic in vicinanza dei corsi d'acqua che rappresentano un po' una sorta di autostrada e facilitano lo sviluppo di queste specie esotiche, si, cerca, si è cercato di eh, tramite interventi meccanici di preparazione, quindi decespugliamenti, lavorazioni del suolo, di eliminare queste, queste specie esotiche e poi mettendo ovviamente a dimora un, un imboschimento con specie autoctone perché in assenza di una pronta copertura con specie autoctone le specie esotiche avrebbero comunque ricolonizzato l'area e sarebbe diciamo, stata nuovamente invasa da queste specie. Quindi diciamo che con i nostri interventi si dà un input a meccanismi naturali affinché aiutando la natura questa possa in qualche modo ricostituirsi e riformare delle formazioni diciamo, dal punto di vista ecologico più complesse e con maggiori funzioni ecosistemiche.